Ciao a tutti, voglio parlarvi del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali che l'attuale amministrazione approverà entro gennaio e, e applicherà a partire dalla prossima stagione sportiva. Con questo nuovo regolamento ci siamo dati l'obiettivo di assegnare tutti gli spazi disponibili eh, all'interno delle palestre scolastiche ai cittadini che vogliono fare sport. E in particolare abbiamo ha approvato a luglio un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, con Coni, Lazio e Miur regionale al fine di eh, chiedere alle scuole di programmare la loro attività nel più breve tempo possibile in modo tale che poi i municipi abbiano la possibilità di sapere in anticipo quali sono le scuole e in quali orari eh, si possano avere a disposizione gli spazi per effettuare appunto, il, eh, i bandi? Ed assegnare queste, queste ore alle associazioni che forniranno un, un servizio alla cittadinanza di, eh, di qualità e, e soprattutto con attenzione particolare alle, alle fasce pubbliche. tutela delle associazioni eh, che vogliamo perseguire con questo obiettivo è importante in quanto il, tutto il, il movimento sportivo di base è fondato appunto sul, sull'associazionismo e il, le nuove normative nazionali, il nuovo codice dei contratti pubblici che è entrato in vigore nel 2016 ha comportato molte novità, in particolare in termini di definizioni di redditività degli impianti e di rilevanza economica. Abbiamo quindi effettuato molti studi, grazie anche al, ai pareri dell'Avvocatura, del Segretario Generale, per capire se ci fossero dei problemi di incompatibilità tra l'assenza di finalità di lucro prevista negli statuti delle ASD e appunto la rilevanza economica e redditività che, che è utilizzata spesso come criterio per stabilire se effettuare delle gare in appalto oppure in concezione. Superati questi problemi e quindi eh, riuscendo ad, uh, a dare la possibilità a tutti di, di partecipare a questi bandi l'obiettivo uh, adesso che, che stiamo tentando di raggiungere è quello di disegnare dei bandi in, uh, in maniera ottimale per ciascun singolo impianto. Entriamo nel, nel, nel punto ancora aperto, ancora in discussione del regolamento, che è quello della classificazione delle palestre scolastiche. Perché parlo di questo? Perché fino ad ora, fino a poche settimane fa, non sapevamo quali fossero le caratteristiche dimensionali delle palestre che andiamo a mettere a bando perché banalmente a nessuno era mai venuto in mente di chiedere questi dati agli uffici e, e quindi abbiamo ipotizzato una classificazione um, un mese fa che però sulla base dei risultati che stiamo uh, raccogliendo non risulta essere ottimale ad esempio abbiamo pensato di classificare gli impianti per tipologia A, B, C e D a seconda delle, delle dimensioni stabilite dalle federazioni di pallavolo oppure dalle federazioni di basket perché sappiamo che molte associazioni, oltre a fare attività con i bambini, attività di base, partecipano ai campionati regionali, ai campionati provinciali e quindi hanno bisogno di utilizzare strutture con determinate dimensioni. Approfitto di questo video per lanciare anche un, un invito, ovvero a segnalarci eventuali eh, modifiche migliorative da apportare al regolamento che appunto entro eh, metà gennaio sarà discusso anche in un'assemblea pubblica e subito dopo sarà approvato in aula Giulio Cesare per eh, avere finalmente a partire dal prossimo anno un regolamento allineato alle normative nazionali moderno e che permetta di offrire servizi della massima qualità possibile.